sta facendo tutto che non è presente e vai avanti, no, no, no, no, no, no, no, no, no, E ora? È eh, già bene. Bene. Pensa, sì, sì. pensa, pensa sì. sì. E bel surdo! È già un bel surdo! È già un bel surdo! È già un bel È già un bel surdo! È Così? Eh... Signora, precisa di un elaborato. sono eh, così eh. eh? No, sono un'inciutata. Eh, cosa eh, serve? Avamo. Eh. Avamo, avamo, avamo. Avamo, avamo. Avamo, avamo, a Avamo, a avamo, a avamo,